Immaginate il podcast dell'anno, il podcast dell'anno potrebbe essere come ospiti Elon Musk, Donald Trump, Kanye West e Andrew Tate E se questi ospiti non sembrano abbastanza, come presentatori una compagnia tutta italiana Muschio selvaggio con l'aiuto dell'immenso Marco Montemagno Sì, avremmo potuto scegliere Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Ellen, David Letterman o soprattutto Maurizio Costanzo Ma non hanno quel tocco... Internet più meme, più informazione Poi anche il fatto che Kanye West ha ispirato Elon Musk da come lui detto Non è che ti fa una bella pubblicità ultimamente, dai E poi, signore e signore, ci sono Mr. Soldi Donald Trump e il Top G Andrew Tate Tutto da buttare in cacciara con la direzione di Fedez e Luis Qualche milioncino, un'organizzata e passa la paura E tu che scegli? Fammelo sapere nei commenti